Sta Per compiere 50 anni, l'atto con cui l'abbazia di Novalesa nel 1972 fu salvata dall'abbandono. Quella che un tempo era la provincia di Torino, oggi città metropolitana, l'acquistò ormai fatiscente e l'anno dopo l'affidò alla comunità monastica. Da allora il gioiello di arte, storie e cultura della Valcenischia è tornato a rifiorire. E si sono susseguiti gli interventi di recupero e restauro, che proseguono anche oggi, sempre con la supervisione e la collaborazione della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della città metropolitana. Siamo nel chiostro dell'Abbazia di Novalesa, un gioiello di storia, arte e cultura di cui Città Metropolitana, che è proprietaria, è molto orgogliosa. Con la soprintendenza il lavoro è costante e comune. A che punto siamo per dare luce a questo gioiello? Sì, siamo direi a buon punto, eh, come lei diceva eh, l'abbazia è un luogo magico, è un luogo di storia eh, millenaria con però tutta una serie di superfettazioni e quindi di stratigrafie che rendono complesso il complesso abbaziale e quindi va eh, come dire, eh, regolamentata anche tutta questa nuova eh, ripresa di interventi di restauro e di interventi di manutenzione di restauri precedenti, che eh, questo rapporto con la proprietà e quindi anche con i tecnici della provincia sta dando grandi frutti. Eh, abbiamo un bando, grazie a Compagnia, che è il Bando Prima, che è stato mh, inserito eh, in questa programmazione eh, di recupero di alcune parti che necessitano ancora di, di grandi interventi, proprio perché eh, partendo dalla cappella di Sant'Eldrado e quindi partendo dal 2011, avevamo già lì quello che il bando prima vuole dimostrare e quindi ricerca, studio, programmazione di restauro, manutenzione, perché il bando prima è sulla manutenzione programmata, una parola di cui tanti parlano, noi parliamo tanto, in Italia non è ancora così ehm, diciamo eh, arrivata dappertutto, e quindi formazione sociale, socialità, quindi questo ascolto, quindi una comunità che risponde, risponde bene, ci sono questi monaci che hanno eh, rinverdito l'abbazia e eh, la comunità quindi che poi eh, aiuterà con le visite guidate, col volontariato a gestire la fruizione di questo luogo. Quindi noi come tecnici ci occuperemo di questa manutenzione appunto programmata su restauri che la sovrintendenza ha sempre seguito dagli anni 80 ad oggi e ehm, stiamo lavorando molto bene. La Compagnia di San Paolo all'interno del bando Prima, Prevenzione, Ricerca, Indagine, Manutenzione e Ascolto per il Patrimonio Culturale, ha selezionato e finanziato tra gli altri il progetto sugli intonaci dipinti del complesso di Novalesa, dal restauro alla conservazione preventiva. Un tavolo di lavoro si è riunito nelle stanze dell'abbazia per confrontarsi sugli interventi.